Thank okay. you. Eutanasia e ghigliottina, le mie sbizzarrite molecole tra sortileggi avvenenti, attese, improve rincorse nella nebbia oppure disincanti, monotone certezze. Tranquille sosse sulle spiagge, le mie sfavillanti molecole hanno fermato il tempo all'improvviso. E così sia. Quando quest'ora e prima mattina grigia appiccerà spercianna l'occhio tuoi Quando le palumbe faranno amore in tonnivo deserto e tu trapasserai, in tuo e che sta vita scura, quando emane meglie e ete non mangeranno più l'aria, inutilmente, supplicando, amore, amore.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 e sento gli astemma ma o cielo, e sento l'aria che pogna sta carne e sento gallo infame vicino a morte Cristo come ricorda o tradimento E scritto dal nostro Brunello Mancini Allora io andrei da destra a sinistra per presentarvi Io mi chiamo Maria Letizia De Benardinis e sono un mezzo soprano Mi chiamo Lorena Sarra e sono un soprano litico leggero Io sono Giovanna Santoro e sono Ska Che fumo un sacco di sigarette, ecco perché faccio so. piano <ride> Allora, io mi chiamo del Dernisci e lo so che è un pochino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 da poeti, da scrittori, così, e di musica contemporanea no, non, uh, di, non di questo genere, diciamo. Quindi Musica contem contemporanea sì, ho cantato, però non, uh, non di questo genere, no? eh, con un'impronta poetica. Giovanna, che fumata di sigarette vorrei chiedere, proprio il tuo rapporto, per esempio, qui c'è un rapporto tra due atti, no? Eh, poesia e, e musica. Eh, il tuo rapporto, per esempio, con gli attori quando vogliono essere accompagnati eh, anche alla fumata dell'auto, non si è anche se non è in programma di legare. Eh, o... molto in belle da recantanti e insegnamo molto ad ascoltare questo. Beh, decisamente in questo caso bisogna ascoltare no? delle parole di, di poetiche. Tu Lorena invece che rapporto hai con la poesia? Allora io tendo. Oh, il più Già, bello di tutti è arrivato. Che... Naturalmente da Bravo Divo si è fatto eh, sì. attendere. Ho fatto la domanda No, non lo fa per lavoro, però insomma lui è vero chi scrive. E, e no, la, la poesia va a braccetto con il canto, con la musica sicuramente. Io, Ma, no. Però nel lavoro è meglio fare le cose che si perso tempo. <ride> invece da te una manifizia chiedo cos'è per te la musica, perché hai deciso di diventare cantante? Allora io ho in realtà è una cosa che non ho deciso, perché io sono nata cantante. Ah, quindi invece di fare il primo così hai fatto! Oh. Sì, io praticamente avevo tre anni.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 quando sto male, quando ho momenti brutti, tanto e tanto mi fa stare bene perché trovo che il campo sia molto liberatorio e più benefico e quindi tanto poesia, musica in generale, studiamo anche lo strumento, quindi per me l'arte è tutto diciamolo cosa, perché insomma è di stato... Ho studiato violino un... <ride> dopo anni eh, sì. eh, e poi ho scoperto in realtà quello che in realtà mi piaceva fare, insomma. abbandonato il violino, assolutamente ho suonato anche in orchestra eh, con i miei colleghi in studio, eccetera insomma ho dedicato tutta la mia vita alla musica mm. dei progetti per il vostro futuro? Mm. ma noi guarda ma, eh, ci siamo sì. così, insomma... in realtà ultimamente abbiamo deciso di fare del gruppetto che siamo noi tre e una ma come cacao non l'avete presa? ma cacao? <ride> è l'anima del gruppo se posso vestire un boccasino va benissimo ok allora possiamo vestire un boccasino e quindi ci piacerebbe fare un bel progetto insieme con una bellissima musica che spazia in realtà dal, dall'opera classica al andranno tutte a Ischia ho preso Maria Letizia che penso che abbia anche lei tanti progetti per il futuro. E, diciamo io ho cantato tanto con mio marito che è un marito non abbiamo fatto tante cose insieme e allora non hanno anche presentato però non è vestito così. di Bordeaux ah, sì, <ride> certo, certo. <ride> e quindi per il futuro adesso sto preparando un repertorio con un chitarrista ah, poi insomma canto anche faccio parte sono sull'Ista di una corale però insomma, adesso i progetti io lascio un po' che le cose vengono fatte questo è un bellissimo pro... progetto per il trasloco <ride> <Intraslo>, il speriamo <ride> sì. bene, allora innanzitutto grazie per aver dedicato del tempo e dell'energia a queste musiche diciamolo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 Bene. Ringraziamo anche per averci dato l'opportunità di questa bene. bella esperienza. Sì, ringraziamo bella. anche per Posso solo aggiungere? Certamente, non si dà si sposa molto bene. Bordale. Col bordo anche, secondo me. Sì. Non a caso che si è <ride> tutta no, la vita. No, la patria è sì. È molto bello. Assolutamente, molto espressivo la, io oh. vedendovi penso che Brandini gli specchi e Bruno Mancini, siccome conosco un po' la poesia di Bruno, Bruno Mancini, e Bruno Mancini gli specchi si sposano molto bene perché sono tanti rimandi eh, anche populari certo, sì. no? che nelle musiche insomma, si capiscono e quindi bene, eh, caro Bruno Mancini, caro signor Brandin, eh, qua ancora, caro, però porto, non è... ti, porto. Oh, ti